Carissimi amici del Movimento Apostolico Cecchi, sono Don Bruno Rossetto, l'assistente diocesano Marco di Treviso in Belgio. la Madre Maria Santissima in questo appunto mese di maggio. E ci troviamo nella chiesetta di Sacerdoti Obrati Diocesani di Treviso, chiamata anche Santuario della Madonna Pellegrina, perché qui è conservata la statua della Madonna che passò per tutte le parrocchie della diocesi di Treviso nel, negli anni 1948-49, appena finita la seconda guerra. tempo di sofferenza sia fisica che inferiore per restrizioni dovute alla pandemia del Covid-19 che ha messo in apprensione il mondo intero. Ma noi, appunto come cristiani, come i discepoli del Signore, ci sentiamo uniti di uni degli altri attraverso la fraternità, l'amicizia, la preghiera e il sostegno anche se solo telefonico o con altri mezzi di te. Spirituale, leggo dal Vangelo di San Giovanni, capitolo 19: stavano presso la croce di Gesù, sua madre e altre donne. questa consegna di Gesù continua a risuonare nel nostro cuore, nel nostro animo, essendo questo il tempo pasquale, tempo che segue la Pasqua, che ha vissuto Cristo crocifisso sulla croce venere di Santo, ma Cristo risolto il sabato notte, la domenica di Pasqua, e l'affermazione solenne di questo tempo pasquale sappiamo. Quelle, donna, ecco tuo figlio, diventa la proclamazione ufficiale della maternità di Maria, la maternità spirituale di Maria per tutti noi credenti, cioè per tutti i discepoli di suo figlio Gesù Cristo. Allora, noi credenti siamo figli di Maria Santissima, siamo stati affidati a lei nel nostro pellegrinaggio terreno e quindi lei. Mano celeste si deve interessare a noi. Deve guardare alla nostra fragilità e alla nostra paura, deve sostenerci nelle nostre preoccupazioni di ogni giorno, deve tirarci su quando rischiamo di cadere nel fossato. E poi lei deve. che Maria Santissima assolve grandemente a questo compito di essere madre nostra. Per cui la veneriamo con il titolo di Avvocata, immediatrice di Grazia. Una signora, una grande devota della Madonna, mi disse, guarda Padre, che Maria Santissima ha un grande manto, un grande mantello, che può coprire tutti e tutto. E sotto quel manto ci stanno anche le nostre... ci affidiamo a lei e allora vediamo se sotto quel i sicuri di poter trarne il beneficio. Poi Gesù dalla croce, secondo un passaggio del passo del Vangelo, secondo poi Gesù la croce ci ha indicato la madre. Ecco la tua madre a Giovanni. Quindi se siamo figli, Ci indica la strada per arrivare al suo figlio Gesù Cristo nostro Salvatore.